Buonasera e ben su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura, la cronaca è già uscito dal carcere e si trova agli arresti domiciliari il rapinatore che alcuni giorni fa venne bloccato dai residenti e dai commercianti di Piazza Zucchi ad Arezzo, il servizio di Chiara Sadotti. Sono disoccupato e ho tre figli da mantenere. Questo in estrema sintesi quanto raccontato dal 27enne finito in manette per l'attentata rapina in Piazza Zucchi nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Claudio Lara. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari a casa della madre, mentre la PM Laura Taddei aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il 27enne, originario di Napoli, difeso dal legale Giacomo Chiuchini, era stato arrestato lo scorso mese mercoledì. Quel giorno era entrato in un esercizio commerciale brandendo una pistola a giocattolo. Era stato poi messo in fuga dal titolare del negozio ed infine placato da alcuni residenti e commercianti della zona che lo avevano consegnato alla polizia. Anche agli stessi cittadini che lo avevano fermato l'uomo aveva raccontato la stessa versione riportata poi al Jeep nel carcere Aretino. Chiedeva scusa perché ha detto ma che hai combinato che ti è venuto in mente c'è un ragazzo giovane e mi ha raccontato che aveva tre figli e... Se hai tre figli vai a chiedere aiuto alle istituzioni, a chi di competenza, fate aiutare, c'è bisogno. Per il 27enne l'accusa è quella di rapina, adesso resterà ai domiciliari in attesa che venga fissata l'udienza per il giudizio. Ancora un incidente stradale è accaduto nella notte in Valdarno, un giovane è rimasto seriamente ferito. Erano le due circa quando i mezzi dell'emergenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti nel comune di Bucine, nei pressi della frazione di San Pancrazio. Qui un uomo di 28 anni ha perso il controllo dell'auto e ha riportato serie ferite. Il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. Sul posto è intervenuta un'ambulanza di Montalto con misericordia di Lucignano. E adesso parliamo della Pasqua perché sono tante le iniziative, le rappresentazioni delle vie Crucis che ieri sono tornate ad animare ogni angolo del territorio aretino. Noi vi proponiamo quello nella collina di San Zeno, vediamo. Una notte di suggestioni ed emozioni con la passione di Cristo sulla collina. Nel piccolo paese di San Zeno, nel venerdì santo, è tornata così la trentottesima edizione della rappresentazione della Via Crucis. Un viaggio indietro di duemila anni tra figuranti in abiti storici, scenografia ispirata agli antichi romani e illuminazione con le fiaccole. Da allora la vita di Gesù era nelle mani di Pilato. Solo lui poteva decidere di Gesù. Vivere o morire, vivere o morire. La passione sì. di Cristo sulla collina ha preso il via nel piazzale della chiesa con la rappresentazione delle prime scene, dalla cattura nell'orto degli olivi no. al processo da Ponzio Pilato, poi il calvario di Gesù scandito da una processione lungo le vie del paese illuminate dalle torce. Tutta l'umanità e tu compresa vivrete proprio perché io morirò un percorso d'anello di circa un chilometro che ha fatto ritorno negli spazi adiacenti alla parrocchia dove si è svolta la scena più emozionante con la crocifissione di Gesù il dialogo con i ladroni e il monologo finale che ha concluso la rappresentazione tu non eri nostro fatto da me, da noi Eri un dono di Dio. Quando verrà la sera, noi torneremo a casa. Ma tu non ci sarai, sarai col Dio, sarai col Padre. Lo pregherai per noi. Non piangere, Giovanni. Trattieni il pianto, dolce Maria. La fede, la speranza, un po' d'amore. Un brivido d'immenso. Una donna, un bambino. E Dio si è fatto carne. Farci portatori di buone notizie laddove incontriamo attesa e solitudini. Questo il messaggio per la Pasqua di Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo Cortona e San Sepolcro, La sua prima Pasqua alla guida della Diocesi Aretina. Vediamo il servizio. Prima Pasqua per il Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca che abbiamo incontrato qui proprio nel Sagrato del Duomo per il suo messaggio appunto a tutta la diocesi. Siamo in questa piazza del Duomo di Arezzo, ora piena di luce, eh, piena dei raggi del sole e allora il primo pensiero è un augurio di luce che arrivi nelle nostre case, nei nostri cuori, nelle nostre vite. Eh, è un tempo in cui zone di ombra ci sono, eh, conosciamo le difficoltà economiche, eh, vicino a noi c'è la guerra con tanta violenza e con eh, situazioni di morte, di distruzione eh, ma anche veniamo da anni davvero di difficoltà e, e poi ci sono le ombre che ciascuno di noi conosce della propria vita, del proprio cuore, entri la luce, ecco che la Pasqua faccia entrare la luce e la luce rinnova le cose, riporta vita, porta speranza, energia per camminare. E per noi la, la luce è Cristo risorto. In fondo il segno che lo richiama nella notte di Pasqua è il cero acceso che viene benedetto. segno della presenza di Gesù vivo che ha illuminato ogni ombra, ha portato la luce, ha portato la vita. Allora l'augurio è questo, che... Nelle nostre case, nelle nostre vite, nel nostro mondo di oggi arrivi la luce che è Cristo risorto che per tutti noi, per voi, diventi speranza e nuovi, nuove possibilità di cammino. Per lei è la prima Pasqua da Vescovo in questa diocesi che immagino avrà un po' iniziato a, a conoscere, lei ha voluto davvero essere presente in tutti gli angoli di questo eh, territorio, che cosa ha portato ecco, questa eh, presenza così capillare, che cosa ha capito di questa comunità? Anzitutto mi sono arricchito perché incontrare le diverse zone e le persone, le situazioni delle diverse zone eh, aiuta a capire le diversità e le ricchezze di ciascun territorio, di ciascuna area, le tradizioni che le accompagnano e le prospettive che ci sono. Quindi è, una, è stato un arricchimento per me. Poi la mia presenza, la mia visita, oltre che per conoscere, ho bisogno di conoscere la diocesi, eh, voleva essere e vuole essere anche un segno di presenza della realtà diocesana in ogni territorio. E eh, qui nella città, ma in ogni angolo della diocesi, anche nel paese più lontano e sulle montagne, è presente la chiesa. E il mio andare in quei luoghi vuole essere segno, eh, segno reale di questa presenza. E oggi il gruppo giovanile del quartiere di Porta Santo Spirito è andato a far visita ai bimbi del reparto di pediatria dell'Ospedale San Donato di Arezzo. In occasione della Santa Pasqua, una delegazione di figuranti ha ringraziato i medici per il loro lavoro e salutato i bambini regalando uova di cioccolato. E la chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo ha fatto da sfondo al messaggio di auguri da parte del Presidente delle Misericordie d'Italia assieme al Governatore nazionale Monsignor Agostinelli. Li sentiamo nel servizio di Greta Settimelli. girando l'Italia, incontrando tanti volontari, tante volontari, ho nel cuore ognuno di loro, ho nel cuore le famiglie, ho nel cuore i sofferenti, gli invisibili, gli ultimi, per i quali le misericordie da otto secoli sono nel, al loro servizio, al servizio del prossimo. è a loro, ai volontari, soprattutto coloro che sono impegnati nelle misericordie d'Italia, che il Presidente nazionale Domenico Gianni rivolge il suo augurio nella Settimana Santa. Quest'uomo, no, il Cireneo che si fa carico, un uomo della strada che è stato preso e gli è stato chiesto di portare la croce, di aiutare Gesù a portare la croce. Ecco, pensando al Cireneo, Pensa a tutti i nostri volontari che, ripeto, da otto secoli ogni giorno si fanno carico della croce dell'uomo sofferente. Quindi l'augurio è perché continuiamo su questo spirito, lo spirito del Signore, lo spirito del Vangelo, lo spirito del Fondatore. San Pietro da Verona che attraverso le opere di misericordia appunto chiese a quei fedeli del tempo no, di salvare la fede e di salvare la persona. L'augurio è assieme al Correttore Nazionale delle Misericordie Sua Eccellenza Monsignor Franco Agostinelli da Arezzo ed in particolare dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie, luogo caro alla cittadinanza retina, perché luogo di antica tradizione, addirittura nella tradizione pagana, perché qui venivano appunto per i culti pagani che San Bernardino riscattò, ecco perché eh, recuperò alla tradizione cristiana questo luogo dedicandolo alla Madonna, Santa Maria delle Grazie, appunto il santuario che oggi viene così ecco, venerato. Mi unisco volentieri agli auguri del Presidente prima di tutto per esprimere il mio augurio, il mio compiacimento anche perché i volontari sono per noi, vorrei dire, una, un compagni di viaggio ma sono anche testimoni che ci aiutano a vivere il nostro presente in conformità e in coerenza con la scelta della nostra fede. E mi auguro che veramente ecco, la fede possa essere eh, elemento costitutivo del nostro cammino, così siamo nati eh, fin dai tempi 1244 quando iniziò il percorso delle misericordie e mi auguro che la fede eh, veramente affianchi il cammino dei volontari ai quali si chiede competenza prima di tutto perché ovviamente devono accudire e devono soccorrere gente eh, eh, sinistrata in un modo o nell'altro, però ecco, devono portare anche, anche tanta umanità. E questo vuol dire, ecco, è la fede che può veramente... Eh costruire questa sensibilità per portare ecco, accanto a un aiuto di carattere materiale un aiuto anche di carattere spirituale quindi gli auguri che io faccio che il cammino dei volontari veramente non, non debba dimenticare queste due dimensioni costitutive la nostra storia, costitutive del nostro passato ma certamente anche del nostro presente questo vuol dire rigenerazione questo vuol dire, lasciatemi dire, siamo nel giorno della Pasqua vuol dire Pasqua di risurrezione E Arezzo è stata scelta al posto di Roma o Firenze come meta turistica perché meno inflazionata. Sarà una Pasqua e una Pasquetta da tutto esaurito. Vediamo. E siamo qui e siamo veramente estasiate, stiamo setacciando il territorio letteralmente. Siamo molto molto contente. era 15 anni che mancavamo anche dopo tre anni e mezzo per via della pandemia per cui insomma tutto un po', quindi il primo viaggio un po' più lungo. Però molto contente, adesso andremo a visitare la Cappella Bacci di Piero della Francesca e quindi ottimo, non posso dire altro. Arezzo è ormai una meta turistica conclamata anche nei periodi diciamo, di bassa stagione, ancor più ovviamente in questo weekend pasquale che si profila da tutto esaurito.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 Tra le mete più ricercate in testa c'è la Cappella Bacci, ma anche la Pieve, il Crocefisso del Cimabue, il Duomo e i luoghi della Vita è bella. Eh sì, infatti, bellissimo. Infatti si sente anche la musica della Vita Bella che risuona ogni tanto. Comunque io vengo da Torino e appunto sono venuta a trovare Paola che è aretina. Io sono Davora, sono di Vicenza. È Molto bella, molto carina, e poi abbiamo una guida che ci aiuta a capire i dettagli, le cose che magari non si vedono nelle, nelle, guide, nelle guide per, per turisti. Siamo andati alla Pieve, grande fan della Pieve, poi facciamo il giro, si è aperta la confraternita dell'Ai, ci volevo portare su. Poi in casa del Petrarca, a Duomo, domani si fa eh, l'anfiteatro, poi le porto un po' in giro. Sì, Sono stata nell'88, non, non mi ricordavo niente e sono tornata con molto piacere perché è veramente una città che, cioè, come vederla la prima volta. Venite ad Arezzo, tutti. E tra le mete gettonatissime in questa Pasqua c'è sicuramente anche Cortona. Secondo quanto si osserva sulle piattaforme a Cortona le disponibilità last minute sono relative alle ultime camere in strutture alberghiere di fascia medio alta. Un segnale incoraggiante per tutto il comparto che in questo lungo fine settimana scalda i motori in vista della nuova stagione turistica. Arriviamo a Pasqua dopo un mese di marzo molto positivo dichiara Denise Peratoner, titolare del servizio dell'agenzia Together in Toscani. Abbiamo notato già nelle precedenti settimane un ritorno consistente di visitatori anche di località estere. Si notano in particolare crescite fra Est Europa e Spagna. Buona anche la provenienza fra coloro che risiedono nelle strutture in prossimità di Cortona come quelle del Trasimeno. E adesso è tornato Vino Kilo Vintage Kilo Sale, la più grande vendita di vestiti vintage d'Europa. Vediamo il servizio. Bene, avete visto tanti ragazzi, avete visto il mercatino vintage, però dietro c'è un messaggio diverso che noi vogliamo dare, che è quello di ridurre l'inquinamento da fast fashion. Che cos'è? La moda veloce, quella che tutti i giorni vediamo, cambiamo abiti da un anno all'altro. E la domanda è, tutte le collezioni vecchie, tutti i vestiti vecchi? dove vanno a finire? Vanno a finire in un grande inquinamento che inquina il 20% delle nostre acque, infatti il settore tessile di lavorazione ha un inquinamento e un impatto molto alto, oltre la produzione di più di un miliardo di tonnellate di CO2 l'anno, quindi con la costruzione di questi mercatini di economia circolare riusciamo ad abbattere una buona fetta di questo inquinamento, quindi questo è lo scopo dell'evento con Vino Chilo, che ringrazio perché sono una start-up anche loro, sono tedeschi, e tra italiani e tedeschi cerchiamo di collaborare anche a livello europeo per abbattere le emissioni di CO2. I residenti della zona di Via Emilia ad Arezzo stanno raccogliendo le firme per salvare... Parco Fiorentina dopo la decisione dell'amministrazione comunale di costruirci all'interno un nuovo centro di aggregazione. Ad intervenire sulla vicenda è il gruppo consigliare del PD per bocca di Matteo Bracciali che ha presentato una interrogazione nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale chiedendo se non ci fossero altre zone pubbliche per inserire questa importante opera. Nessuna risposta, nessun vero approfondimento per garantire che il nuovo centro di aggregazione venga inserito in un'area adeguata agli scopi fondamentali che ha, ha sottolineato Bracciali. Purtroppo la risposta è sciatta e superficiale, proprio come la scelta della Giunta Ghinelli che restringerebbe infatti gli spazi verdi e eliminerebbe non un'area cementificata, come ha scritto l'assessore Casi in un'intervista, ma il campo da basket e quello da calcio dove si danno appuntamento ogni giorno tanti giovani al Parco Fiorentina. I cittadini hanno già raccolto più di 300 firme in pochi giorni e noi sosteniamo questo sforzo con la nostra opposizione all'interno del Consiglio Comunale. Conclude dunque Bracciali. Ed adesso passiamo alla, alla cultura, penultimo appuntamento al Teatro Petrarca di Arezzo per la stagione concertistica Aretina. Sentiamo il servizio di Chiara Sadotti.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 chiusura andiamo alla pagina sportiva il lunedì di Pasquetta la US Policiano con il patrocinio del comune di Arezzo il CSI di Arezzo e il CAS del Colle del Pionta organizzano la ventunesima edizione della Parco Corsa la competizione ecologica e sportiva si sviluppa nei principali parchi della città e rappresenta una classica del lunedì di Pasquetta il ritrovo è previsto alle 8.30 presso il CAS del Colle del Pionta. E con questo è davvero tutto per il nostro consueto appuntamento con l'informazione, a me che non resta che augurarvi da parte della redazione una serena Pasqua. Grazie per l'attenzione e arrivederci.